finito la terza media mio padre dice saver tu amani qua la bolletta in collegio non la posso pagare più e sono dovuto venire ora voilà, è l'8 luglio sono sceso dal treno a una stazioncina qui vicino e ho continuato qui va bene lo studio e ho conseguito il diploma di contabile, commerciale o ragioniere, se si vuole dire così, in Italia, ecco. E ho trovato un posto abbastanza rilevante, in una fabbrica qui vicino, di siderurgia. Trovandomi a casa qui vicino, in un paese qui vicino, mio padre mi dice Saverio, tu devi venire al circolo, perché c'era il circolo Acrida. là, vengo a fare? voi siete tutti più anziani, giocate a carte, io... No, no, no, no, no, tu devi venire. Cosa vengo a fare? Ci ascolti? E dice perché c'è uno che ti deve chiedere qualcosa? Ah, va bene. E mi dice, voilà, io ho ricevuto questo formulario dall'ufficio degli assegni familiari e non lo so completare. Se quei formulari in francese non, arrivano, non arrivavano a Palermo, a Bari, a Trieste, no, Trieste no, uh, Udine e compagnia in Italia, gli assegni familiari non arrivavano qui perché c'erano molti, molti minatori, i minatori che, che stavano qui per lavorare, ma le mogli e i figli stavano in Italia. Raggio. Io vengo da, da Bitrito, in provincia di Bari, sono partito da Bedavidritto il giorno dopo della festa di San Rocco, il 16 agosto 57. E purtroppo quando siamo arrivati qua, dopo un giorno e mezzo di viaggio, quando ti trovi da solo così nelle cantine, vi era soltanto una cucina, una cuciniera per dieci persone. Deve aspettare il tuo turno. È stato molto duro. Ho fatto sei anni di miniera con il permesso B, obbligatoriamente 5 anni dove passare in miniera. Dopo 5 anni ottenevi quello A, allora lì soltanto avevi il permesso di pot potevi accedere a altre funzioni. Funzioni come la siderurgia e, e altri posti, insomma e così via. E lì, dopo, quando ho avuto il permesso, sono andato a lavorare così, qui, nella stessa fabbrica dove lavorava lui a Boel. Dopo dei 22 anni, là, sono andato a lavorare così a, Bru a Bruxelles, nei, nei, costri, nei, nei palazzi della Comunità Europea, come guardia giurata, eh. guardia qua. Ma voi siete sia italiani che belgi o non avete mai richiesto la cittadinanza belga? Ah io no, io no, alcuni. Io sono alcune. italiano, resto belgio. italiano. Cosa mm. è per voi il belgio? È? Tutto. Voilà. Tutto. Tutto. Tutto perché prima di tutto il belgio mi ha permesso di continuare a andare a scuola, a studiare, ottenere un diploma che avevo iniziato in Italia ma l'ho conseguito qui. Assieme alla moglie abbiamo costruito questa casa, l'abbiamo pagata e tutto con il lavoro di qua. In Italia non sarebbe stato possibile, ma in definitiva noi che siamo qui da tanti anni non abbiamo più nessun legame con l'Italia. Poi ci dimenticano pure quando abbiamo bisogno di qualcosa, amministrativamente parlando, è tutta una storia e quindi... Ci allontaniamo sempre più dall'Italia. Tu ti senti abbandonato. Ti senti abbandonato completamente e quindi... le cose si dimenticano pure. Ma chi lo sente quello? Oh, ecco. Ci credete ancora voi nella politica italiana? Beh, io nel cuore ci credo. Però nei fatti no. E avete votato per queste elezioni o voterete fino a... Ah sì, eh. diciamo che... io, io, io andrò a votare, sa. Ho, ho, ho già votato perché le schede sono partite, sono partite a Charleroi, ecco, però, però beh, ce ne sono molti che mi hanno detto... Ah io non voto più, i giovani poi non, non ne parliamo. Eh. non ne parliamo affatto perché... Quelli I miei figli, i miei figli non vogliono cioè, più, le carte capito? arrivano... Pssip, pssip, strappano sì. però non gli toccate l'Italia <ride> tutti, tutti e due hanno la carta di italiana e non li ma parlate male dell'Italia perché vi salterebbero addosso come eh sì. dei grilli. Perché vuoi votare ancora per il Parlamento italiano? Il cuore è amoroso. Il cuore. E basta. È sentimento. Perché c'è qualcosa qui, eh. inevitabilmente ti senti comunque italiano, non solo in pratica, e non solo in presenza, ma anche un po' in apparenza. Si vede che sono italiana, ve eh? ne posso dire una? E sono cambuasciano <ride> mi sono portato laggiù. un po' di terra della, dei terreni dei miei nonni che verrà messo in un sacchetto per quando muoio voglio con me la mia terra appunto